Bene, avevo detto che esiste un prodotto un pochino più semplice di Monster Mash. Eh, Monster Mash, ho fatto il video, è molto elementare da usarsi, però se eh, si fanno degli errori diventa difficilino da correggere o da aggiustare un po' le cose. Quindi noi facciamo adesso un new project in Monster Mash, in Smoothie 3D. Questo è un prodotto che e ho dovuto fare il login, praticamente mi sono, uh, mi sono registrato e sostanzialmente chiedono di fare un versamento di 2 euro e mezzo, poco più allora, qui funziona tutto come sopra nel senso che si, eh, si prende un'immagine dai documenti tipicamente prendiamo per dire, questa immagine che è la solita immagine che abbiamo usato di là e vedete che eh, andando sotto Smoothie3D.com abbiamo la possibilità di, eh, cliccando qua, per cliccare per ottenere più o meno le stesse cose che abbiamo visto l'altra volta. Quindi praticamente possiamo dipingere praticamente la... Adesso lo faccio... Però ecco qua, la cosa interessante è che se anche sbaglio poi posso correggere. Ok, Questo è il primo, vedete che me lo fa vedere chiaramente. E poi posso disegnare gli altri, gli altri pezzettini, della... come ho fatto anche nell'altro programma. Ok, quindi questo è il braccio. Ehm, ci prendiamo anche la testa. Ok e qui abbiamo tutti i vari pezzi ecco, la differenza rispetto a prima è che qua, facendo praticamente, praticamente qui dobbiamo fare remove okay, che qui, cliccando qua possiamo praticamente vedere come, ver come verrebbe il nostro, uh, la nostra cosa qui possiamo avere la front view, che è quella con cui siamo partiti possiamo comunque continuare anzi facciamo che farlo così vediamo un pochino più ok la mano ok la mano e poi facciamo anche tutto questo il nostro strumento musicale vedete che adesso lo faccio anche con un po' più di tranquillità perché so che posso correggerlo faccio ancora il connellino Ecco, e poi facciamo ancora le, la gamba 1 e la gamba 2. Ok, su per giù abbiamo fatto già quello che abbiamo fatto nell'altro esempio, però eh, se lo guardiamo, a parte che è già così potrebbe in a teorica andare, quindi vedete che non dobbiamo neanche più passare da Blender. Mm. abbiamo già un, un qualche cosa di più o meno fatto però il vantaggio è che qui possiamo editarlo cioè vuol dire possiamo eh, andare qua per esempio, su questo oggetto e, e praticamente se, se selezioniamo il movimento possiamo eh, mi confondo sempre mm. Eh, possiamo praticamente cliccare in qualche cosa e, e, e spostare tutto insomma in giù così lo vediamo bene ma la cosa eh, se diciamo yes quindi display contour vedete che abbiamo tutti tracce di come è stato ritagliato e quindi possiamo andare a muovere questi punti oppure andare direttamente in low poly come questo quindi ritagliature diciamo molto grezze e possiamo praticamente ehm, fare più per aggiungere, vedete, add a point quindi aggiungere i punti quindi per dire, se andiamo qua, facciamo più quindi vengono aggiunti dei punti in più eh, o, o possiamo averne tanti in modo tale da correggere diciamo, questa, questa impostazione quindi ad esempio in questo caso questo qua, che era un pochino Vedete un po' bruttino, possiamo volendo eh, farlo low raise, ecco così, e quindi avere eh, questo eh, impianto qua. Quindi, spostare praticamente i punti, ecco così, eventualmente possiamo aggiungere qualche punto in più. Ok, qua in modo tale da poter controllare un pochino i tagli che vengono fatti ok, in modo tale che la resa poi alla fine sia un pochino meglio mm? comunque il senso globale continuiamo a fare remove bisogna andare qua rotazione e abbiamo il nostro uh, il nostro omino Mm. Eh, e, e possiamo poi eh, esportarlo per quel progetto possiamo fare exchange, fare l'export possiamo addirittura portarlo volendo su Sketchfab su Chefways che è un sito che permette di fare delle stampe 3D eh, questo sarà un altro sito di questo tipo possiamo avere i vari export che sono OBJ Ehm, STL, VRML2 eccetera eh, manca il GLB, però direi che l'OBJ è già sufficiente quindi questo è tutto per poter usare anche questo strumento che permetta di fare meno di Blender e potrebbe essere molto più eh, interessante per molti che magari non, non amano Blender va bene?